Ciao a tutti, mi chiamo Dante, ho 61 anni, da circa 10 anni eh, sono un aiuto pasticcere. E, mh, ho intrapreso questa strada un po' per necessità e, e, e soprattutto per passione, visto che prima di, di, di intraprendere questo, questo percorso eh, ero responsabile di produzione in un'industria in un ceramica. Poi l'azienda ha chiuso i battenti e mi sono ritrovato senza lavoro e ho continuato su questa strada frequentando corsi di professionali di pasticceria facendo degli stage e mi sono inserito in questo stupendo mondo e devo dire che ho lavorato con molti pasticceri però diciamo che ognuno aveva le sue caratteristiche commetteva i propri errori e allora ho deciso insieme a mia moglie di, di iscrivermi a questo corso, e, e devo dire che eh, io non conoscevo Andrea, eh, però eh, mi ha colpito mh, subito la sua disponibilità e la, la, la sua professionalità, il modo di, di, di spiegare le cose eh, con, con molta semplicità e poi eh, anche, anche le ricette e molte delle quali le ho, le ho fatte sia a casa e sia dove lavoro, devo dire che hanno dato dei, hanno dato dei risultati sorprendenti. Ma eh, anche, anche il fatto stesso di, di capire ogni singola materia prima, quali sono le sue funzioni, eh, come cambia il prodotto finito a seconda, se non ne mettiamo di più o di meno, eh, devo dire che in questo Andrea è veramente un grande. E da ultimo devo dire che la cosa che mi è piaciuta moltissimo sono le, le dirette online che, che sta facendo eh, che ho seguito molto volentieri e da cui eh, ho, ho ricevuto dei consigli che, che ho applicato direttamente eh, dove lavoro e le ricette sono perfette, bilanciate in modo perfetto eh, da consigli anche su come sostituire una materia prima eh, piuttosto che un'altra, e eh, devo dire che, che mh, eh, per me Andrea è diventato come uno di casa. Insomma, perché eh, qualsiasi, cosa, qualsiasi cosa decidiamo di fare insieme a mia moglie, che anche lei è appassionata di, di, di pasticceria, eh, andiamo subito a consultare il, il, il corso di, di Andrea. Ecco, io in questo momento sto facendo il corso di lievitazione. E, Sicuramente ne farò anche altri, eh, perché ormai io come unico maestro ho Andrea. E è un concorso che, è un corso che consiglio a tutti, eh, amatoriali e professionisti, perché eh, eh, ho, ci ripeto, ho conosciuto parecchi pasticceri eh, molto praticoni ma poco, poco teorici, quindi è una cosa che, che manca a molte persone. Ringrazio di nuovo Andrea e un saluto a tutti.